oggi sono birchini signora vogliono sempre comprare le cose però lei capisce? Sì. può capirmi signora? si sì. perché capisci? perché capisco come sempre ah, e tu ce l'hai il bambino? si sì, il coniglio ah. il coniglio quello con le orecchie lunghe? si sì, ma sono un po' piccole ah, ecco senti ma e lui li legge si sì. Ah, io voglio guardare solo le figure. Ce l'hai? Dei libri con le figure? Sì. Allora mi serve un libro di Pinocchio per Topolino. E un libro Ma... per Winnie the Pooh. Pinocchio è là. Va bene, allora un altro libro. Andiamo a cercare un altro libro. Quale volete? Eh, voglio vedere, signora. Mi dia un libro... Un libro giallo per questo bambino che è tutto giallo. Sì. Ce l'hai un libro giallo? Sì. Con tutte le storie gialle. Mm. Ecco fatto, un libro giallo. Per quindi mi devo... Signora, ma lei eh, ci mette tanto tempo, io voglio un libro. Mi dia un libro. Ecco, questo va benissimo. Va bene, un libro di Topolini. Va bene, va bene. Adesso vorrei alcun libro rosso. Ce l'ha un libro rosso? Sì. Il libro con tante figure da colorare. Ce l'ha, signora? Sì. Non sai diretta. No. Bene, bene, bene. Ok, bene. Grazie signora. Eh, I bambini. Quanto costa? 4 eh, euro. 4 euro? Mm, sì. Un attimo che prendo i soldi. Ecco qui. Ecco, questi sono 5 euro. Ecco qui. Grazie. Mi dà lo scontrino per favore? E eh, il resto. E voglio il resto, eh? Faccia lo scontrino, per favore. Il resto 5 euro meno 4, quanto fa? 5 eh. meno 4, quanto fa? E 7! Va bene, mi dici 7 euro, grazie. Oggi, oggi ci abbiamo guadagnato. Va. Ladro! Ciao signora, arrivederci, ciao, buonasera!